Come fare un curriculum, aprire un account email, come scrivere una lettera di accompagnamento e registrarsi nei portali del ricerca del lavoro. Viene richiesta ai partecipanti una comprensione della lingua italiana, età massima 40 anni e conoscenza base dell'uso del PC. La partecipazione è gratuita. Parlami italiano. Se Sei un giovane straniero tra i 14 e i 35 anni, puoi verificare quanto conosci la lingua italiana? All'Informa Giovani puoi partecipare all'iniziativa Parlami Italiano un test gratuito di valutazione delle tue competenze linguistiche in italiano. Al termine del test, condotto da insegnanti del Comune di Milano, ti verrà rilasciato un attestato che riporterà il tuo livello di conoscenza della lingua italiana. 46 spettacoli e invito per chi non sempre va a teatro. Iniziativa cura del settore spettacolo del Comune di Milano, ufficio teatro e danza. Mercoledì 23 maggio, a partire dalle ore 15, sono in distribuzione all'informa giovani gli inviti per assistere gratuitamente a questi tre spettacoli. L'Informa Giovani, inoltre, vi segnala queste interessantissime opportunità. Chat Giovani Coinè. Se sei un giovane, hai un problema e non sai con chi parlarne, puoi rivolgerti a Chat Giovani Coinè. Puoi conversare in chat con operatori psicosociali qualificati. E' attivo anche un centralino telefonico tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 9 alle ore 19. Il telefono 020202. 020202. IcoArt for a better world. È uno scambio internazionale organizzato dall'Associazione Joint nella bellissima campagna vicina a Resecne, in Lettonia, dal 2 al 10 giugno 2012. L'idea principale è la promozione di una vita armoniosa con l'ambiente. I partecipanti verranno divisi in tre gruppi: teatro, foto e icoforum. Per questo progetto, il vito e l'alloggio sono offerti dalla Commissione Europea, così come il 70% delle spese di viaggio. Movinark 2012: mobilità nel mondo per giovani artisti italiani.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 veri e propri laboratori attraverso i quali operare nella propria città, coniugando turismo e cultura, territorio e tutela dell'ambiente. L'idea progettuale potrà essere presentata da team, composte da almeno due persone, oppure da associazioni già costituite che condividono però i valori del CTS. Da Flavio dell'Informa Giovani e da Elena è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!